Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale allora, come potete vedere dalla immagine, oggi ho già scelto di utilizzare questo filato della Mistrico Magic Sun. Questo è un gomitolo da 50 grammi e dei 150 metri circa. Va lavorato, o perlomeno eh, l'etichetta consiglia, l'uncinetto del tre e mezzo 4. Allora, dato che io ho la mano diciamo un pochino stretta, ho lavorato con l'uncinetto del quattro e mezzo modo da ottenere una lavorazione un pochino morbida dato che io diciamo lavoro stretto allora dicevo che questo è 50 grammi 150 metri vi dico anche la composizione che è 50 di viscosa da canna da zucchero e 50 per cento questo filato io l'ho scelto anche eh, per queste micro pagliette che sono all'interno di questo filato quindi sono anche in tinta e penso che da anche diciamo queste micro pagliette danno anche un tocco di eleganza in più è un filato morbidissimo è come se indossassi della seta è, diciamo che è molto morbido non pizzica non dà fastidio e lo consiglio veramente io diciamo che tutti i, i filati della Co sono tutti veramente belli, straordinari, uno più bello dell'altro. Infatti, io li, li sto provando tutti. Infatti, di questo Magic Sun ho altri colori che, diciamo, più avanti voglio fare altri progetti. perché l'ho lavorato ho fatto la giacca quindi l'ho lavorato e sono rimasta veramente molto soddisfatta mi piace tantissimo quindi io lo consiglio poi soprattutto per fare questi lavoretti come eh, con questo filato possiamo fare delle giacche dei coprispalle e eh, non lo so possiamo fare anche insomma possiamo fare un sacco di cose allora vi ho presentato il mio filato per quanto riguarda diciamo la lavorazione della giacca e quindi adesso possiamo iniziare con la lavorazione allora io per il mio progetto ho, ho montato 125 catenelle allora 123 catenelle sono il multiplo di 3 più 2 ho messo più 2 catenelle perché iniziamo e finiamo il giro con una maglia alta allora faccio 3 catenelle in più per iniziare con la prima maglia alta vado nella quarta catenella e lavoro una maglia alta maglia seguente maglia alta adesso faccio tutto il giro a maglia alta quindi lavoro tutte le mie catenelle a maglia alta così ok arrivo alla fine del giro eccomi allora fatte le mie 125 maglie alte adesso faccio 3 catenelle più una di separazione e giro il mio lavoro salto una maglia di base quindi vado nella maglia seguente e lavoro 4 maglie alte 1 2 4 una catenella, salto 2 maglie. 1-2 nella terza maglia, lavoro 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi ho inserito l'uncinetto nel punto, presso il filo, esco da due, rientro, prendo il filo ed esco da due, rientro ancora nella stessa maglia, prendo il filo esco da due e adesso chiudo le mie maglie una catenella salto due maglie vado nella terza maglia e lavoro 4 maglie alte 1 2 3 4 una catenella di separazione salto due maglie vado nella terza maglia e lavoro le mie tre maglie alte chiuse insieme quindi 2 e chiudo una catenella salto due maglie nella terza lavoro le quattro maglie alte quindi vado avanti così per tutto il giro allora sono quasi alla fine del giro allora ho lavorato le mie quattro maglie alte adesso ho fatto una catenella salto due maglie vado nella terza e lavoro le tre maglie alte chiuse insieme una catenella salto una maglia vado nella terza maglia alta quindi vado nella terza catenella e lavoro una maglia alta 1 2 3 catenelle e giro il mio lavoro faccio una catenella in più allora qui abbiamo una catenella 3 maglie alte chiuse insieme e una catenella quindi abbiamo lo spazio di una catenella Vado nel secondo archetto di una catenella e lavoro una maglia alta 2 catenelle. Torno indietro e vado qui nel nell'archetto di una catenella che abbiamo saltato. Quindi entro e lavoro una maglia alta. Abbiamo lavorato due maglie alte incrociate. Una catenella, anzi, scusate, 2 catenelle allora due catenelle di separazione andiamo qui dove abbiamo le quattro maglie alte vado al centro delle quattro maglie alte entro qui e lavoro una maglia bassa 2 catenelle scusate prendo un po di filo ok adesso ho fatto 2 catenelle di separazione e faccio ancora le due maglie alte incrociate. Quindi salto il primo archetto, vado nel secondo archetto, prendo il filo e lavoro una maglia alta 2 catenelle di separazione adesso torno indietro e lavoro una maglia alta 2 catenelle, maglia bassa qui al centro delle 4 maglie alte 2 catenelle e lavoriamo le due maglie alte incrociate. quindi salto il primo archetto Vado nel secondo entro e lavoro una maglia alta 2 catenelle di separazione torno indietro e vado qui nel primo archetto e lavoro una maglia alta 2 catenelle di separazione bassa proprio qui al centro delle quattro maglie alte 2 catenelle e lavoro le maglie alte incrociate quindi salto il primo archetto vado nel secondo faccio una maglia alta 2 catenelle torno indietro vado nel primo archetto e lavoro una maglia alta così quindi vado avanti così per tutto il giro sono arrivata alla fine del giro quindi ho finito con 2 2 eh, catenelle una maglia bassa eh, al centro delle quattro eh, maglie alte 2 catenelle e chiudo con una maglia alta nella terza catenella faccio 3 catenelle per iniziare con, con la prima maglia alta e giro il mio lavoro faccio una catenella di separazione vado qui dove abbiamo la maglia bassa lavoro 3 maglie alte chiuse insieme 1 2 3 una catenella vado qui dove abbiamo le due maglie alte incrociate separate da 2 catenelle lavoro 4 maglie alte filo 1 2 3 4 una catenella 3 maglie alte dove abbiamo la maglia bassa 1 2 3 3 maglie alte chiuse insieme così una catenella 4 maglie alte nell'archetto delle due catenelle dove abbiamo le due maglie alte incrociate 1 2 3 4 una catenella e così via quindi adesso qui nella maglia bassa lavoriamo le tre maglie alte chiuse insieme una catenella di separazione e vado avanti così per tutto il giro eccomi ho finito il giro ho fatto le quattro maglie alte nell'archetto delle due catenelle dove abbiamo eh, le due maglie alte incrociate una catenella di separazione e vado a chiudere nella terza catenella con una maglia alta così 3 catenelle più una quindi facciamo sempre una maglia alta all'inizio e una catenella di separazione qui abbiamo il gruppo di 4 maglie alte quindi salto la prima la seconda vado nella terza maglia e lavoro una maglia alta 2 catenelle torno indietro di una maglia e lavoro una maglia alta incrociata così 2 catenelle vado qui dove abbiamo le tre maglie alte chiuse insieme e lavoro una maglia bassa 2 catenelle quindi faccio adesso la maglia alta incrociata salto la prima la seconda vado nella terza maglia e lavoro una maglia alta 2 catenelle torno indietro di una maglia e lavoro la maglia alta 2 catenelle di separazione maglia bassa dove abbiamo le tre maglie alte chiuse insieme 2 catenelle lavoro le due maglie alte incrociate quindi salto la prima la seconda vado nella terza maglia e lavoro una maglia alta 2 catenelle di separazione torno indietro e lavoro la maglia alta e vado avanti così per tutto il giro eccomi sono arrivata alla fine del giro quindi ho fatto 2 catenelle una maglia bassa dove abbiamo le tre maglie alte chiuse insieme una catenella e chiudo nella terza catenella con una maglia alta adesso dobbiamo seguire sempre questa sequenza quindi facciamo 3 catenelle più una giro il mio lavoro qui dove abbiamo la maglia bassa lavoriamo 3 maglie alte chiuse insieme così una catenella qui dove abbiamo le tre catenelle 2 eh, le due catenelle scusate le due catenelle dove abbiamo lavorato le due maglie alte incrociate separate da due catenelle quindi nell'archetto lavoriamo 4 maglie alte 2 3 4 una catenella lavoriamo 3 maglie alte chiuse insieme nella maglia bassa seguente una catenella 4 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle. Così. Quindi adesso vado avanti così per tutto il giro. Nel prossimo giro, dove abbiamo le 4 maglie alte, lavoriamo dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto qua quindi nel prossimo giro dobbiamo ripetere questo dove facciamo le due maglie alte incrociate sulle quattro maglie alte 2 catenelle una maglia bassa nel dove abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme quindi dobbiamo ripetere sempre questi due giri va bene quindi adesso vado avanti e ci ritroviamo quando arriviamo all'altezza che poi dobbiamo dividere il lavoro per lavorare il davanti e il dietro separatamente quindi poi lasciamo lo spazio per le braccia va bene adesso eh, ripeto eh, dobbiamo ripetere sempre questi due giri e ci ritroviamo eh, ci ritroviamo dopo per continuare insieme eccomi qua allora io sono arrivata alla mia misura adesso dobbiamo piegare in due il nostro lavoro e mettere i motivi uno sull'altro quindi li dobbiamo mettere così uno sull'altro fino eh, diciamo ad arrivare qui e prendiamo la metà del nostro lavoro io qui ho messo un marcapunti, in pratica la lavorazione vi faccio vedere lo schema io sto lavorando su questo schema che ho preso da pinterest quindi arrivata adesso alla misura sotto sotto le braccia dobbiamo dividere il lavoro in tre parti quindi lavoriamo la parte delle spalle e i due davanti quindi prendendo la metà la metà del lavoro adesso dobbiamo prendere metà del davanti e lo mettiamo proprio qui dove abbiamo il marca punti così e poi prendiamo anche l'altra metà e mettiamo così quindi devono essere vicine e devono combaciare proprio qui dove abbiamo il marca punti così quindi mettendo le due, i due davanti proprio qui dove abbiamo il marca punti centrale vado a contare i miei motivi io lascio 1 2 3 4 5 e nel sesto ho messo un marca punti e quindi la stessa cosa ho fatto dall'altra parte ho lasciato io conto i ventaglietti 1 2 3 4 5 nel sesto ho messo un marca punti quindi faccio la lavorazione che abbiamo qua così. Adesso lavoro la parte delle spalle. Quindi lavoro inizio da qui. Dal allora, qui è metà davanti. Qui ho la ma alle tre maglie alte chiuse insieme qui devo fare il ventaglietto quindi da qui lavoro la parte davanti dove abbiamo le tre maglie alte questo spazietto così questo lo lascio per gli scalfi e inizio a lavorare da qui dove abbiamo le dove dobbiamo fare le quattro maglie alte allora io sono sul dritto del lavoro guardate bene le vostre maglie perché anche se sono giri di andata e ritorno le maglie le maglie alte si notano dove sono dritto eh, dritto e rovescio quindi io la parte la parte più bella che a me sembra più bella è questa e quindi io continuo a lavorare da questa parte che è sul dritto sì. Ok, allora dicevo parto da qui proprio da qui. Qui abbiamo dove dobbiamo fare le quattro maglie alte. Quindi lascio le tre maglie alte, inizio a lavorare da qui, vediamo. Quindi prendo un marca punti e segno la partenza della lavorazione. E metto anche un marcapunti. Punti dove mi devo fermare qua e quindi questo è lo spazio dove lascio sotto il braccio lo scalfo. Ok, quindi adesso prendo il filo e iniziamo a lavorare. Eccomi. Allora io qui non ho staccato il filo così poi quando finisco di lavorare la parte delle spalle. Continua la lavorazione con il metà davanti, quindi questo filo non lo stacco, e inizio un gomitolo nuovo e vado qui dove ho messo il marcapunti e ricomincio a lavorare. Lavoro 3 catenelle, che sono la prima maglia alta, come sempre rientro nell'archetto delle due catenelle, lavoro le quattro maglie alte. una catenella 3 maglie alte chiuse insieme nella maglia bassa 1 2 3 una catenella 4 maglie alte nell'archetto 1 2 3 4 una catenella e continuo fino ad arrivare qui dove ho il marca punti eccomi sono arrivata al mio marca punti quindi vado qui nell'archetto delle due catenelle e lavoro le 4 maglie alte 3 e 4 adesso faccio 3 catenelle una e giro il mio lavoro adesso lavoro due maglie alte incrociate quindi salto la maglia seguente dopo le 3 catenelle che sono la prima maglia alta salto una maglia vado nella maglia seguente lavoro la maglia alta 2 catenelle torno indietro di una maglia e lavoro la maglia alta incrociata ecco e come vi dicevo lascio questa parte per lo scalfo faccio dei giri di andata e ritorno qui dove ho, dove ho iniziato il lavoro fino ad arrivare all'altezza delle mie spalle e poi la stessa cosa faccio con il davanti sia da questa parte che dall'altra ovviamente devo fare devo lavorare la stessa altezza del dietro ok lavoro questa parte la parte qui della schiena e l'altra metà del davanti sono solo dei giri di andata e ritorno quindi non dovete fare niente non dovete aumentare né diminuire quindi ci ritroviamo quando arriviamo all'altezza delle nostre spalle eccomi allora lavorate le tre parti quindi ho lavorato metà davanti queste sono le spalle, e l'altro metà davanti. Allora, io per arrivare alla spalla eh, ho lavorato. Allora, eh, vi faccio eh, conto i motivi dei ventaglietti: diciamo ventaglietti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8 motivi di 4 maglie alte. La stessa cosa ho fatto oh, qui la metà del davanti e anche l'altra metà allora io vi ricordo che sto facendo una taglia piccola una s adesso piego le due parti in questa maniera piego una metà scusate per lo spazio quindi metto il davanti lo metto qui dove ho la parte delle spalle della schiena per intenderci e vado a chiudere solo tre motivi di quattro maglie alte così metto un marcapunti così per chiudere uno qui uno qui e per farvi vedere e uno qui. Ecco. Quindi chiudo tre motivi di quattro maglie alte e questa è l'apertura della giacca davanti e faccio la stessa cosa qui dall'altra parte. Quindi qui devo cucire le spalle. L'unica cucitura che abbiamo sono qui sulla spalla. Ok. lavoro scivola ecco e questa è l'apertura della giacca poi una volta cucita cucite qui le spalle poi iniziamo a fare le maniche io farò delle maniche non farò le maniche lunghe farò delle maniche corte poi volendo quando la giacchetta sarà finita possiamo mettere dei bottoncini quindi ho dei bottoni proprio qui all'inizio io ho intenzione di mettere solo un bottone centrale perché per farlo ecco vi faccio vedere così voglio l'apertura davanti anzi veramente chi lo deve indossare vuole l'apertura qui davanti vuole solo un bottone centrale quindi voi potete scegliere se mettere dei bottoni, diciamo 3-4 bottoni. Se ne volete, due o uno. Fate voi, ok, adesso io vado a cucire qui le spalle e poi iniziamo a fare. Eh, la manica. La manica, come sempre, molto semplice da fare perché dobbiamo riprendere la lavorazione intorno allo, allo scalfo. Okay, quindi adesso vado a cucire e poi ci ritroviamo. Eccomi qua. Allora, io ho cucito le spalle. Come potete vedere, sto sto imparando anche a cucire. Non si nota tantissimo. Allora, ho cucito qui e ho cucito qua eh, tre motivi. Tre motivi di quattro maglie alte. 1 2 3. Nel frattempo ho iniziato anche la manica allora avevo detto che facevo la manica corta però man mano che lavoro cioè io la immagino con la manica lunga o a tre quarti e quindi penso che voglio andare avanti e fare la manica più lunga sinceramente la manica corta mh, non piace e allora continuo con la manica vediamo ancora devo decidere se farò la manica lunga a tre quarti però nel frattempo vi voglio far vedere come iniziare a fare la manica allora prendo un altro gomitolo perché qui ho il gomitolo che sto continuando a lavorare e allora ne prendo un altro e inizio da qui allora allora in questa manica ho ripreso la lavorazione i punti e ho fatto nove motivi, io conti i motivi con le quattro maglie alte. Quindi ho fatto nove motivi. E adesso ovviamente devo fare la stessa cosa da questa parte. Allora. Allora, sistemo il filo e arrivo. Allora, Inizio la manica, allora qui abbiamo le tre maglie alte chiuse insieme, quindi entro dentro la maglia bassa, prendo il filo, faccio 1, 2, 3 catenelle, rientro e lavoro ancora due maglie alte non chiuse e adesso chiudo una catenella. Vado Nell'archetto seguente lavoro, cioè salto un archetto. Vado nell'archetto seguente, lavoro 4 maglie alte: 2-3-4. Una catenella. Salto, vado qui nel nell'archetto e lavoro 3 maglie alte chiuse insieme. Una catenella. vado qui dove salto un archetto quindi vado nel prossimo lavoro 4 maglie alte 1 2 3 4 una catenella salto un archetto vado nell'archetto seguente vado qui dove abbiamo le quattro maglie alte entro qui e lavoro 3 maglie alte chiuse insieme 2 3 una catenella salto un archetto vado qui e lavoro 4 maglie alte lavorato nella stessa maglia di base una catenella salto un archetto vado nell'archetto seguente anzi entro proprio qui e lavoro 3 maglie alte chiuse insieme volendo possiamo entrare anche qua una catenella salto un archetto vado vado nell'archetto seguente lavoro le quattro maglie alte chiuse insieme cioè scusate quattro maglie alte mi sto confondendo allora 1 2 3 4 allora io nella prima manica ho 9 motivi di quattro maglie alte quindi devo fare la stessa cosa qui devo cercare di ottenere 9 motini eh, 9 motivi di quattro maglie alte lavoro le tre maglie alte una catenella e vado avanti quindi vado avanti fino ad arrivare qui dove abbiamo iniziato eccomi allora ho finito il giro quindi io ho fatto però ovviamente questa è per la taglia per la mia taglia la taglia che serve a me 9 motivi di 4 maglie alte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 quindi adesso vado a chiudere qui dove abbiamo le tre maglie alte chiuse insieme quindi entro e chiudo con una maglia bassissima una catenella rientro maglia bassa Adesso continuo sempre con una catenella di separazione, quindi anche in questo giro continuo con una catenella, altrimenti poi la manica eh, risulta troppo larga. 2 catenelle, quindi ho fatto una maglia alta, ho saltato 1, 2 nella terza maglia, ho fatto una maglia alta, 2 catenelle di separazione, torno indietro e lavoro la maglia alta una catenella qui dove abbiamo le tre maglie alte lavoro una maglia bassa una catenella adesso faccio le due maglie incrociate quindi uno salto la prima la seconda nella terza lavoro una maglia alta 2 catenelle torno indietro di una maglia lavoro la maglia alta incrociata così una catenella maglia bassa dove abbiamo le tre maglie alte chiuse insieme una catenella salto 1 2 nella terza lavoro una maglia alta 2 catenelle torno indietro di una maglia e lavoro la maglia alta e così fino ad arrivare alla misura desiderata della manica quindi il punto lo sapete e potete continuare fino ripeto la misura della vostra manica diciamo se la volete corta lunga tre quarti all'inizio cioè avevo detto che volevo fare io la manica corta invece non non piace molto la manica corta quindi io adesso vado avanti ok dopo che abbiamo fatto le maniche poi vediamo di fare un bordino qui Facciamo un bordino poi tutto intorno, partiamo dal basso, scusate che mi sto... Partiamo qui dal basso e poi facciamo un bordino tutto intorno anche allo scollo. Quindi facciamo tutto un bordino, partiamo dal basso, facciamo tutto il giro e arriviamo poi. Facciamo poi dei giri di andata e ritorno. Ancora non so che bordino farò, devo decidere, ok. Intanto vado avanti con la manica. E ci ritroviamo dopo. Eccomi qua. Allora, finite le maniche. Io mi sono fermata, eh, ho fatto le maniche a tre quarti nel frattempo. Dopo che ho finito le maniche, ho fatto due giri di mezze maglie alte tutto intorno bordo e solo sul davanti quindi ho fatto in metà davanti due giri di mezze maglie alte ho preso tutto lo scollo e poi anche l'altra metà del davanti ok quindi adesso faccio un bordino a chi non piace il bordino può lasciare così se non piace la mezza maglia alta può fare dei giri di maglie basse. Allora, qui ho ancora il filo attaccato. Allora, facciamo così. Inizio con una catenella. Allora, scusate un attimo, ecco. Ho scusito quindi ho fatto la mezza maglia alta una catenella e giro il lavoro rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa 2 catenelle salto 1 2 3 nella quarta maglia lavoro 3 maglie alte quindi lavoro 3 maglie alte nella stessa maglia una catenella, maglia seguente, tre maglie alte, uno, due, allora, due, tre, due catenelle, salto, uno, 23 maglie nella quarta lavoro una maglia bassa 2 catenelle salto 3 maglie 1 2 3 nella quarta lavoro 3 maglie alte 1 2 3 una catenella maglia seguente 3 maglie alte 1 2 2 catenelle salto 3 maglie 1 2 3 nella quarta maglia bassa 2 catenelle salto 1 2 3 e nella quarta ripeto le 3 maglie alte separate da una catenella quindi 3 maglie alte una catenella maglia seguente 3 maglie alte 1 2 3 ecco quindi vado avanti così per tutto il giro tutto il giro quindi dobbiamo lavorare tutto intorno alla giacca tranne non dobbiamo lavorare il dietro ma dobbiamo lavorare il bordo della giacca il davanti e lo scollo sono alla fine del giro devo fare l'ultima maglia alta delle tre Faccio 1 2 3 4 5 catenelle e giro il lavoro. Salto la maglia centrale, vado nella terza maglia e lavoro una maglia bassa 1 2 3 4 5. Salto l'archetto di una catenella, vado nella prima maglia alta e faccio una maglia bassa 1 2 3 4 5 catenelle salto la maglia centrale vado nella terza maglia e lavoro una maglia bassa quindi abbiamo fatto 3 archetti adesso 1 2 3 catenelle salto qui dove abbiamo le catenelle la maglia bassa vado nella prima maglia alta e faccio una maglia bassa e faccio le 5 catenelle 3 4 5 salto la maglia centrale vado sulla terza maglia maglia bassa 1 2 3 4 5 salto l'archetto di una catenella vado nella maglia alta e lavoro una maglia bassa 1 2 3 4 5 salto una maglia vado nella terza maglia nella terza maglia alta e faccio una maglia bassa 3 catenelle salto qui dove abbiamo la maglia bassa e continuo la lavorazione per tutto il giro quindi vado avanti così per tutto il giro eccomi allora finito il giro adesso con delle maglie bassissime arrivo al centro quasi al centro del primo archetto delle 5 catenelle ecco allora faccio una maglia bassa 2 maglie basse 1 2 3 4 Vado qui dove ho fatto la maglia bassa entro dentro le due costine e chiudo con una maglia bassissima. 2 maglie basse, vado nell'archetto seguente, il lavoro 2 maglie basse 1 2 3. 4 e lavoro un pippiolino così 2 maglie basse archetto seguente ancora 2 maglie basse 1 2 3 4 catenelle e un pippiolino 2 maglie basse 1 2 Qui abbiamo l'archetto di 3 catenelle, lavoriamo 4 maglie basse 1 2 3 4, così. Adesso andiamo nell'archetto delle 5 catenelle, lavoriamo 2 maglie basse 1 2 1 2 3 4 catenelle, facciamo un pippiolino. E poi ancora due maglie basse 12 così quindi adesso andiamo avanti così per tutto il giro finito il giro staccate il filo e poi nascondete tutti i fili e in pratica poi la giacca è finita dobbiamo solo mettere un, un bottone uno due bottoni dipende diciamo dai vostri gusti io metterò solo un bottone faccio vedere quindi io metto solo un bottone nascondo tutti i miei fili e poi la giacca è pronta adesso la metto quando finisco il bordo la metto sul manichino vi faccio vedere come viene indossata e intanto vi saluto vi ringrazio e al prossimo tutorial ciao